ciao a tutti oggi prepareremo la polenta con il ragù il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa gli ingredienti sono per il ragù cipolla olio evo macinato alloro carote sedano mino bianco salsa di pomodoro concentrato di pomodoro sale acqua pepe per la polenta farina di mais bramata acqua, sale grosso e olio evo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il ragù. Mettiamo all'interno del boccale la cipolla, le carote e il sedano e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. E facciamo insaporire per 5 minuti. 120 ⁇ Velocità 1 senza misurino. Unire il macinato di carne e cuocere per 5 minuti 100 gradi orario velocità soft aggiungere il vino E sfumare per 5 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Mettiamo la foglia di alloro, il concentrato di pomodoro. La salsa di pomodoro, il sale, il pepe e l'acqua. Amalgamare con la spatola. e cuocere per 40 minuti 100 gradi anti velocità soft il ragù è pronto trasferiamolo in una ciotola laviamo e asciughiamo bene il boccale Prepariamo adesso la polenta. Mettere nel boccale l'acqua. Il sale. E l'olio. Ora azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio a cucchiaiate metteremo la farina di mais.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 La polenta è pronta, trasferiamola in uno stampa a ciambella, lasciamola intiepidire, sformare e servire con il ragù. Polenta con ragù. Grazie e alla prossima ricetta!